Ti resta sempre una canzone, ed un treno alla stazione, cerchi sempre il tuo perché, quando sai che non ce n'è, adesso prendi la parola, non sognare fame e gloria, avvicinati a te stesso, fai valere il tuo universo, nel cammino della vita, quando hai perso ogni speranza, e senti forte tutto il peso, Dagli altri, si te stesso si persona, non soffrire se a volte ti sentirai sola, amati senza rimproveri, amati e poi accettati, sei a cura pura, amati senza di ripedere. Lo senti di star male e non sai che cosa fare tra un'apparenza da salvare e un'emozione da godere, c'è il cuore e non la mente per amarti veramente. Non è facile nuotare, in un mare tutto sale, un amore resta dentro, ma poi passa come il vento, mentre il lento avanza, per di presto ogni speranza, se non cerchi di apprezzare il tuo essere che vale, nella stanchezza della vita, non pensare sia finita, amati prima di scegliere, girati dentro la maschera, sei la tua buona, senza